L'uomo sbuca l'improvviso, giacca e cravatta, le mani in tasca e in testa una sola idea, sparare. All'inizio non si capisce quale sia il suo obiettivo, forse i politici, come dirà ora e dopo i magistrati, ma le forze dell'ordine che stanno blindando la piazza per il consiglio dei Ministri lo bloccano. Lui tira fuori la pistola e spara, sei colpi, tutte d'altezza d'uomo, vuole uccidere Luigi Preipi, la piazza è sconvolta. Ho posto lo sguardo dove c'era il rumore, ho visto un uomo, sui 45 anni circa, vivo o meno, alto, altro, vestito grigio, anche cravatta, sparava. Il all'uomo uomo a un carabiniere. Due carabinieri, una terra feriti, l'appuntato Francesco Negri, 30 anni, viene colpito ad una gamba. Il brigadiere Giuseppe Giancarlo, 50 anni dopo, è rimasto veduto con una figlia di 23 anni, viene invece colpito al collo. Il tragitto, ambulanza la lesione si aggrava fino a toccare la colonna cervicale. Ora è in gravi condizioni all'ospedale Umberto I, dove è stato operato. È arrivato cosciente, racconta i medici, ma sotto shock, non ricorda niente. Serita lievemente da una scheggia anche una donna incinta che passeggiava con il marito e il figlio. Subito dopo aver premuto il grilletto preiti avrebbe detto sparate, sparatemi, sparatemi e poi dopo una breve colluttazione con le forze dell'ordine è stato fermato ed arrestato. Il gesto dilatante di una persona sola, isolata, conferma il procuratore capo di Roma Pignatone, un uomo con un piano folle comunque, che però lascia tutti senza fiato, i cittadini e il palazzo. Proprio in quei minuti i neonistri stanno giurando nelle mani del Presidente della Repubblica. Nelle prime immagini dopo la sparatoria l'uomo è attimato la matricola cancellata recuperata al mercato nero. Per ore davanti al palazzo Chigi in un silenzio irreale la scientifica compie i rilievi in cerca di risposte che però solo l'attentatore può dare. Nell'attentato di oggi davanti a Palazzo Chigi, dunque, sono rimasti feriti due carabinieri. Il brigadiere Giuseppe Giangrande è stato colpito al collo, le sue condizioni sono gravi. Nel pomeriggio ha subito una delicata operazione e la prognosi resta, resta riservata. In serata, in ospedale, la visita del presidente del Consiglio, Letta, sta meglio invece l'altro militare, Francesco Neri, che ha riportato ferite ad una gamba. Sentiamo il servizio di Francesca Sancini. La prognosi rimane riservata per 72 ore qua Il paziente ha subito un danno midollare importante i cui esiti saranno valutati successivamente. Il paziente è ora ricoverato in terapia intensiva neurologica. Non è ancora fuori pericolo, Giuseppe Gian Grande, 50 anni, il carabiniere ferito più gravemente durante la sparatoria di stamattina, davanti a Palazzo Chigi. I medici si sono riservati la prognosi per altre 72 lunghissime ore. Gian Grande è stato colpito al collo il proiettile gli ha danneggiato le vertebre cervicali. Oltre alla vita, rischia lesioni permanenti. Oggi pomeriggio è lungo intervento neurochirurgico al Policlinico Umberto I di Roma, tre ore in sala operatoria anche per asportare dei frammenti ossei. Adesso, hanno detto i medici, c'è solo da aspettare. E a suo capezzale aspetta la figlia, una ragazza di 23 anni, che da Prato, dove abitava col papà, è arrivata nel pomeriggio all'ospedale. Una ragazza che sta affrontando da sola queste ore durissime, dopo aver perso la mamma solo due mesi fa. In serata, appena concluso l'intervento chirurgico, la visita del presidente del Consiglio, la che ha espresso la vicinanza delle istituzioni all'arma dei carabinieri e alla figlia di Giangherani. E credo un esempio per il Paese, dobbiamo in questo momento veramente stringersi intorno alla famiglia, stringersi intorno alle forze dell'ordine, è il momento in cui ognuno fare quello che vuole. Commossa la Presidente della Camera, Laura Boldrini, giunta al Policlinico dopo aver incontrato l'altro carabiniere ferito stamattina, Francesco Negri, 30 anni, ricoverato a San Giovanni. Negri ha subito un intervento per ridurre la frattura alla tibia destra, ora sta bene e continua a chiedere notizie del collega. Ma vediamo chi è Luigi Preiti, 49 anni, un figlio di 10. Sembra sia arrivato a Roma apposta con l'intenzione di compiere un gesto eclatante Lo avrebbe confessato lui stesso agli inquirenti: Non odio nessuno in particolare, ha detto, ma sono disperato. L'obiettivo vero era i polizi", Avrebbe spiegato: Volevo suicidarmi, ma avevo finito i compiti Ora è accusato di tentato omicidio. La pistola dice di averla comprata al mercato nero 4 anni fa, ad Alessandria, dove ha vissuto quasi 20 anni, nato in Calabria è tornato dai suoi dopo la separazione dalla moglie, nel frattempo ha perso il lavoro e sembra che avesse debiti di gioco non è uno squilibrato, non è un terrorista, continua a ripetere il fratello in serata è uscito dall'ospedale ed è stato portato in una caserma del reparto operativo dei carabinieri naturalmente cancellato il clima di festa che si respirava al Quirinale per la cerimonia del giuramento del nuovo governo. Il primo composto da PD e PDL 21 ministri, tante facce nuove, una squadra caratterizzata da un forte rinnovamento generazionale. Un governo arrivato dopo una lunga fase di stallo e di incertezza politica. Il servizio di Francesco Accardo. I 21 ministri del nuovo governo hanno appena finito di giurare, poco prima di mezzogiorno, quando il capo dello Stato riceve da un collaboratore la notizia della sparatoria davanti a Palazzo Chigi Notizia che i giornalisti stanno invece seguendo da una decina di minuti su tv e telefonini. Anche il vicepremier e ministro dell'interno, Alfano, viene informato a fine cerimonia che Nicoletta apprende della sparatoria da Dario Franceschini. Dopo la fotografia di gruppo tutti lasciano il salone delle feste, nessuna dichiarazione salta in brindisi alla sala degli specchi dove invece i ministri si fermano a parlare con Napolitano. Più tardi il Presidente della Repubblica sente, il Comandante Generale dell'Arma, Leonardo Gallitelli, al quale chiede notizie delle condizioni dei feriti, esprime solidale vicinanza all'arma, lo prega di rendersi interprete di tali sentimenti nei confronti del brigadiere Giuseppe Giangrande. Napolitano sente di persona l'altro ferito, Negri, esprime vicinanza alla famiglia fortuitamente coinvolta. Una mattinata iniziata con tutt'altra atmosfera, i ministri e da media 53 anni, sette donne, arrivano al crinale con figli e nipoti giurano sulla Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Napolitano è soddisfatto, a più di 60 giorni dalle elezioni l'Italia ha un governo di servizio al Paese, lo definisce letta, pienamente politico il cercato dello Stato, frutto di un'intesa politica, quella fra PD, PDL e centristi, che il Clinale ritiene l'unica possibile nella situazione data. Giura e Mabolino, ministro degli Esteri, Giura Fabrizio Saccomani, della Parti Italia dell'economia, siedono a fianco a fianco due delle ministre più attese, Giuseppa in fionica di Canoa, nata Germania che si occuperà di sport e Cecilia Ange Medico, nata in Congo, che andrà all'integrazione. I ministri di PD e PDL siedono per la prima volta nella stessa squadra dopo la convivenza a distanza nella strana maggioranza montiana. Dopo la notizia della sparatoria, la sicurezza aumenta anche intorno al quirinale, ma la linea è non esasperare la tensione a non creare indebiti collegamenti. Anche per questo il palazzo resta fino alla fine aperto al pubblico, come previsto. Quello che è successo ha accelerato la cerimonia del giuramento, subito la riunione del primo consiglio dei ministri nel quale ha preso la parola il ministro dell'interno Alfano. È stato un atto tragico, ha detto, ma resta un gesto isolato. Tatiana Risanti la notizia dell'attentato rompe nel clima di festa, cerimonia del giuramento ormai al termine. Pur con la necessaria preoccupazione, il calendario della giornata resta grossomodo inalterato, meglio non fomentare allarmismi. La nuova titolare degli esteri, Bonino, il collega Muavero, anche per mostrare tranquillità e stempeare la tensione piombata di colpo, un palazzo simbolo del potere, raggiungono a piedi il palazzo Chigi per il primo consiglio dei ministri. Anna Maria Cancellieri, da oggi alla giustizia, ma fino a ieri al di Castello dell'Interno, parla di episodio isolato, escludendo che dietro vi sia una regia. Angelino Alfano, chiamato alla sua prima prova da ministro dell'Interno, prima ancora di insediarsi, corre in ospedale a far visita ai carabinieri feriti per poi riferire sull'accaduto. Dopo un primo esame degli eventi la vicenda può essere ricondotta a un gesto isolato, sul quale comunque sono in corso ulteriori accertamenti. È mio dovere dire che la situazione generale dell'ordine pubblico nel Paese, anche a seguito di un immediato riscontro con le forze di polizia, con i responsabili delle forze di polizia, non desta preoccupazioni. Comunque sono stati rafforzati i controlli, presso gli obiettivi a rischio. Poco prima a Palazzo Chigi il passaggio di consegne tra Mario Monti e il suo successore. E con il tradizionale passaggio della campanella finisce l'era dei tecnici, il professore esce per l'ultima volta dopo 17 mesi da Palazzo Chigi salutato dal bicchetto d'onore. Per citare lo stesso capo dello Stato, prima però c'è il voto di fiducia e il discorso che il neopremier domani pronuncerà alle Camere, un discorso che a questo punto non potrà certo eludere la drammatica vicenda di oggi, quei proiettili fare indirizzati proprio ai palazzi della politica. Già da domani mattina sarà subito al lavoro il nuovo ministro dell'economia Fabrizio Saccomani. Solo per le prime emergenze dovrà coprire un buco di svariati miliardi, trovare risorse per la cassa integrazione in deroga, gli esodati e poi c'è l'Imu, la tassa sulla casa. Insomma, tanti nodi da sciogliere per il nuovo governo. Ce ne parla Carmen Santoro. I ministri del governo Letta, ecco i oggi per la prima volta, sanno bene che le emergenze economiche sono la priorità. Fabrizio Saccomanni domani mattina sarà già a lavoro nel suo ufficio al Ministero dell'Economia. Toccherà a lui, ex direttore generale di Banca Italia, coniugare il rigore con la crescita. Maggiormente un patto il ministro, che coinvolga banche, imprese e consumatori, per ripristinare la fiducia persa in Italia, fiducia necessaria per rilanciare l'occupazione e dare una speranza al dramma dei tanti, troppi disoccupati. Nelle sue intenzioni un contenimento della pressione fiscale, Banca Italia ha sempre detto che è troppo alta, attraverso il taglio della spesa e sul suo tavolo finirà anche il malloppo IMU. Si troverà probabilmente una mediazione tra la proposta PDL, restituzione e cancellazione, costo 8 miliardi, e la rimodulazione all'insegna dell'equità, che vogliono PD e scelta civica, che richiederebbe 2 miliardi e mezzo. Sempre sul fronte fiscale, altra emergenza è viva, aumenta da luglio, rischia di far crollare ulteriormente i consumi per evitare che salga, ci vogliono 2 miliardi quest'anno, 4 il prossimo. Ovviamente se il paese non torna a crescere, trovare i soldi per tagliare le tasse non sarà semplice, anche perché sul fronte welfare, che guida lui, l'ex presidente Istato Giovannini, bisognerà trovare più presto i soldi per la cassa integrazione, per mezzo milione di lavoratori in scadenza, ci vuole un miliardo e mezzo. Altri soldi serviranno per risolvere il pasticcio sudato, salvati 130.000, ce ne sono altri 200.000 che rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Per risolvere queste emergenze il governo Letta dovrà trovare subito svariati miliardi. Una boccata d'ossigeno potrebbe arrivare dall'Europa. Nelle prossime settimane si aspetta la chiusura della procedura di inflazione. Dopo il Premier potrebbe chiedere un allentamento dei vincoli di bilancio, approfittando della rottura a Bruxelles del fronte del rigore. E passiamo agli esteri, la polizia del Bangladesh ha arrestato il proprietario dell'edificio di otto piani crollato alla periferia di Dhaka. A mercoledì scorso centinaia di persone che lavoravano in quello stabile hanno perso la vita. Stefano Pizzetti. Lo hanno preso proprio sul confine mentre tentava di fuggire in India. Mohamed Suel Rana è il proprietario del palazzo crollato a Savannah martedì mattina, quando le crepe nei pilastri avevano convinto una banca e qualche negozio a rimandare a casa i lavoratori per motivi di sicurezza, era stato lui a insistere che l'edificio era solido come una roccia e i responsabili dei laboratori tessili che occupavano il resto dei locali gli avevano creduto. Mohammed era fiero della sua creatura, così fiero d'averla battezzata con il proprio cognome. Rana Plaza, un nome d'albergo di lusso per otto piani di cemento marcio costruiti senza permessi su una palude riempita di sabbia otto piani che mercoledì si sono abbattuti di schianto uno sull'altro soffitto contro pavimento intrappolando in mezzo migliaia di persone almeno 2.500 sono state salvate ma dentro ce ne sono altre ancora vive nessuno sa esattamente quante. potrebbero essere centinaia di certo ci sono solo i cadaveri 377 tirati fuori a forza di braccia dai soccorritori questa tragedia ha un nome delocalizzazione per le imprese del mondo ricco che mandano a cucire in Bangladesh i loro vestiti firmati significa costi bassissimi nessun contratto collettivo da rispettare e nessun sindacato a mettere i bastoni tra le ruote. per i bengalesi significa salari da 30 euro al mese per un minimo di 54 ore a settimana senza diritti senza garanzie lo sanno tutti, a cominciare dalle Nazioni Unite che oggi, come ogni 28 aprile, celebrano la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Questa era la nostra ultima notizia, appuntamento con la prossima edizione, 40 minuti circa dopo la mezzanotte.